No vabbè raga ho appena fatto uscire il video dei regali e lui me ne fa un altro Sì, dai Enfra non eri male E lui me ne fa un altro mamma mia Assassino sei un pazzo Fra, grazie Bella fra questa La vado subito a mettere Allora Instant proprio Eccola qua Voi non la sentirete molto Ma io raga in sottofondo la sento Grazie mille assassino Grazie grazie grazie Ta-da-da-da-da-da-da-da-da Michele approfitta dei 28 spettatori ovviamente per fare una bella figura Grazie mille Michi, grazie, grazie mille Nice Io non ho parole Non ho proprio Non ho proprio parole raga Cioè assurdo Finalmente se n'è andato Ma va in chicco Non ho parole raga veramente Cioè io assurdo raga assurdo Startiamo? Startiamo No raga non ne faccio più di partite Oh mio zio raga Stavolta l'ho clippata Hai visto Arminio? Mamma mia Mamma mia raga Sempre lui in prima posizione mi sa No no fra Non ci credo Non ci credo Non ci credo Non ci credo mai Raga cazzo hai fa. Fra ma te, te non stai bene Te non stai bene Te non stai bene fra Te non stai bene Cioè raga io, io non Ma zonna ragazzi Proprio lezzo lui eh No vabbè No vabbè proprio raga No vabbè No vabbè Assurdo, raga, assurdo. Lui è assurdo, raga. Ormai lo conoscete, raga. Almeno, ecco... Raga, non ci voglio credere. No, raga, non ci voglio credere. Lezzo, Lezzo, sei Lezzo, cazzo. Belle, fra... Queste mi piacciono un botto. Oh mio dio. Oh mio dio, fra... Oh mio dio. Oh mio dio fra <ride> Oddio mio santo Raga non ho parole Cioè non ho parole veramente Cioè queste no, Te lo giuro fra vai a inizio live Fra ma che cazzo fai Fra ma che cazzo No fra che, che, che cos'è? Alto Altosorpi. Non mi fanno nulla. What? What ah, il ballo 500. Grazie, Fra. Grazie mille, l'adoro, sto ballo, cazzo. L'adoro. No, vabbè, Fra. Cioè, io, io non ho parole, non ho parole. Poi sentite, sentite il rumore, raga. Sentite il rumore. Cioè, veramente... È, è bellissimo, raga, questo rumore. Grazie mille, Arbino. Grazie, grazie mille. Grazie, Fra. Che mostro, ragazzi, che mostro. Raga, non per dire nulla, ma non mi salva le clip. Mi sono appena accorto, raga, che Arminio, come se non bastasse, tempo fa, raga, mi regalò anche questo pihax qua. Che vi faccio vedere. Se lo trovo, eccolo qua. Un pichax direi bellissimo, raga. Io lo adoro. Tra l'altro c'ha un sound spettacolare. Sentite un po'. Ghiaccioli ittici, mamma mia che piccone E niente raga, purtroppo non mi salva le clip eh, Che vi devo fare? Comunque grazie mille, ma tanto ormai lo sai Mi regali sempre ogni cosa, fra... grazie mille Il Mio zio Madonna mia proprio Oh zio mio No fra no. Sì sì fra clipo subito Oddio Oddio oh. Wow Oh zio Michele questo è Armino Questo è Armino Hai visto? Madonna mia raga No Armino colpisce ancora Lezzo proprio. Sei lezzo. Su di... Sei lezzo. Sei un cazzo di lezzo. Siete due lezzi. Madonna mia. Non, non, non ho parole, raga, ve lo giuro. Oddio mio. Mannaggia a te, Sbrains. Mannaggia a te che mi va a regalare una mimetica spettacolare. Purtroppo, raga, la clip, ovviamente, eh, non dico ovviamente. L'ho persa. Per me è una cagata pazzesca. Ehm, c'è cioè, proprio non me l'ha registrata. Comunque, per regalare questa mimetica fantastica. A parere mio, ci sta veramente un botto. Guardiamola su: Lo Scar, veri veri Figa, Pompa ci sta P90 anche, sembra molto Apex Legend. Ci sta, mi piace Cecchino anche, non male. E per il resto ci, da, ci sta comunque una skin da 300 eh, Non è animata ma raga comunque è florescente Quindi tanta tanto roba E ringrazio ovviamente Sbrains Grazie grazie mille Raga ma chi è Alex? Alex Youtube Chi è tra di voi raga lo scriva in chat dai No, ricominciamo davvero raga Sei te Mattia? Minchia allora dopo ti inviti e entro Lo so Assassino sei te ti è arrivata la donazione... Un'altra! Lui... No, cosa sta succedendo raga? Un'altra donazione da Demon. Demon, pazzo sei. Buona fortuna. Sono Mattia Ronchi, non sono tanti. Vabbè, non importa Fra. L'importante è il pensierino, ormai lo sai. Oh, grazie Fra. Grazie mille. Valletta tanto mi mancava, quindi... Ha aggiunto Instant nel mio armadietto. Grazie mille, bro. Grazie, grazie, grazie Grazie mille Bomber Cioè, raga, l'ho startata tipo due minuti fa Dai, raga, grazie Grazie mille Grazie mille, Matteino Grande mod Grazie, grazie Grazie, fra, grazie Bello, bello, bello Raga, se volete andiamo a fare la sfilata, eh Eh, cazzo, che fai? Non lo metti Certo che lo metti Ascoltatemi più, mannaggia mia, Eleo oh. 42 spettatori raga allora Ora apriamo il regalo di Michele Mannaggia a lui No vabbè Oggi, oggi è giornata di balle veramente Top Top del top grazie mille amici Grazie bomber Grazie bomberozzo Oh Scusate raga eh Vediamo il tempo di trovare il balletto Grazie mille Bichi What the fuck ciao puttana Are you serious? Bella Nico Play Raga ma chi è Ciaco puttana? Sì, raga, l'ho aggiunto a tutti i punti. Le aggiungo sempre a tutti i punti. Aspettiamo che scriva in chat, magari. So io no, Franci. Grazie. No, braga, c'è un bomber, grazie mille Che bomber, grazie fra, grazie grazie, veramente Stile ninja, attenzione Tanta, tanta roba Grazie fra, grazie grazie mille, veramente Ah, raga eh, Purtroppo nella live dove ho avuto più regali di tutti Non me ne ha salvato nemmeno uno Ma tranquilli che mi ricordo cose mi hanno fatto E attenzione raga. Tanta tanta roba per loro Oltre al balletto che se trovo ve lo faccio subito vedere Allora Non è qui, non è qui Aspettate raga Oltre a questo, a questo balletto Electro Swim eh, Da parte di Michi Michele ha avuto la brillante idea Di farmi non una Non due Ma ben tre skin In una live sola Esatto, ti capito bene perché mi ha fatto Artigliere Lucente? Credo sia una delle skin di colore più belle che ci siano, raga. Tanta roba. Ecco, magari con questo backpack no. Andiamo subito a lo grazie. E... Ok. Abbiamo Artigliere Lucente, raga. Un botto, un botto figo. Ovviamente lo ringrazio, ma ormai lo sa. Grazie, amici del regalo. Un botto figo. 1500 buck per questa skin. Poi attenzione, raga, ma ha fatto anche Bombarolo lucente. Perché io, raga, ancora non lo avevo Bombarolo lucente. E ha pensato. Ci cioè, ha pensato lui a farmelo. E, raga, veramente ho rivalutato questa skin. Quindi veramente tanto figa. Anzi, l'andrò anche a salvare. Quindi, tanta roba. E come se non bastasse, raga, quel giorno c'era anche nello shop la nostra bella ladrona, eccola qui. Skin veramente figa. Non solamente per come vestia, ma anche come. Proprio come. Come struttura, raga, veramente figa. Mi piace, molto clear E niente raga, tanta tanta roba per questa skin E Inoltre Sempre a solita live Abbiamo Assassino raga Attenzione, Assassino che su Youtube è senza nome Che va a fare non uno Ma beh, anche lui due regali Attenzione, perché mi fa Bianco accecante con i suoi stili Selezionabili, eccolo qua Con e senza casco Skin veramente veramente figa che ho utilizzato Veramente tanto, soprattutto nel periodo invernale perché, raga, si, si mimetizza a bestia. E, um, e poi inoltre, raga mi ha fatto anche una mimetica. Che vedete qua, è quella qui. Com'è che si chiama? Plaid ladrone, per l'appunto. Da ladrona, che è la skin che mi ha fatto Michele. Questa qua. Plaid ladrona. Ladrone, scusatemi. Che sì, è un po' una tovaglia. Però non è male, dai, ci sta. Ci può stare, ci può stare come, come mimetica. Tanta tanta roba. E niente raga io che dire Vi ringrazio sia Miki. ovviamente Che anche uh, um, Assassino per questi regali Non me ne sarei mai aspettato E vi ricordo raga codice creatore Con soggetti da dominati Per shoppare qualsiasi cosa E niente raga grazie mille grazie veramente Infinito a voi due La lippo per bene eh Ovvia se no qui non siamo d'accordo No vabbè Sono bomber Grazie Grazie, grazie De Multi Un buon Fischer non si rifiuta mai Eh già E perché no raga E perché no? Questo va diretto nel video e uscirà presto eh Grazie mille Multi Sono bomber, Grazie grazie grazie Madonna quanto è bello stupallo Quanto è bello stupallo Vaiu e goduria. Tanta tanta roba. Grazie fa. Ma chi è che il mona che, che, che batte la porta e che chiude. Oh, grazie mille Leonardo per il regalo. Andiamo a vedere subito cos'è. Groove set, sexy. Canso. Canso, canso. Grande Leo, GC Uh, uh, uh. Duh, duh, duh. Ecco qua. Grazie ancora Leo, grazie, grazie, grazie Ah Raga Sono le 10 e mezzo di sera Ho appena finito di, di, di pubblicare la mappa creativa della sfilata Quindi raga vi ricordo di andare sotto in descrizione perché ci sarà il codice della mappa e niente, mi trovo con Andrew 1. Attenzione Grande signor Davide Ah, comunque sono a da Davide Dominati Andrew 107. Lo so, bro, lo so Grazie mille Uhuhuh Let's go Nuove emote Grande, fra Grande Mi piace, mi piace un bot Grazie, fra Però purtroppo devo andare anche via Quindi Comunque la metto a mettere subito Grazie, fra Veramente il posto di questo è che tanto non riesce mai a prendere il tappo ed è un po' inutile Grazie mille Andrew, grazie, grazie, grazie, tanta roba, grazie Andrew Raga non ci credo, anche quando non sono in live e appena torno a scuola Mi trovo subito a regali da parte di persone, di miei iscritti, grazie mille Hope, grazie di cuore fra. Grazie, grazie, grazie, veramente Andiamo a vedere cos'è, oh my god, tanta roba Grazie della musica che andrò subito a cambiare Musica rilassante, quindi goditi questa musica rilassante, grazie mille. Grazie, grazie, grazie. Ripperotti, andiamo qui. Oh, ora sì. Che prima no, no a parte scherzi, grazie mille, uop, veramente. Tante, tante grazie. Raga, il solito giorno di sera, dopo cena. Arrivo qui, apro Fortnite, ho un altro regalo da hoop Madonna, tanta roba whoop, tanta roba Mamma mia Whoop No vabbè raga tanta roba Io non ho parole Hoop, veramente, ti ringrazio un botto Cioè ti ringrazio veramente un botto Io, io non lo so veramente. Grazie, grazie mille, Hoop, grazie, ver veramente, grazie, grazie, grazie. Senza parole, Hoop, senza parole. Grazie ancora. Spero che l'abbia sciopato con il codice giratorio dei dominati, mi raccomando utilizzatelo tutti. Grazie, Hoop, grazie, grazie, grazie. Lo vedo? È uno solo, per caso? Sì, è uno solo, è uno solo. Eh? No! Oh, ecco, sto andando via, sto andando via. Oh mio Dio! No! Nel grano! Oh mio Dio! Si balla, si balla! Oh, no. headshot poi, fra! Sì, no! Col no. secchio sono mostri questi. Ti lanciano... Aia ah, sono pericolosi. Eh, oh no. shit! Ma oggi è il limbo. Fai cambiare arma, fai provare a scacciare che è più o il limbo con quelli. Mia! <ride> oh, che oh.